Ui mm. C'è un ferito! C'è sì. un ferito! C'è un ferito! Ho bisogno di una mano! Assolutamente! Ma dove qua! Dallo spiaggione! Andiamo andiamo corri! Cosa hai fatto? E sapranno tutti. Cosa stanno cercando? Lo sapranno tutti. Abbiamo visto. L'acqua lava il sangue caldo, l'acqua lava il sangue caldo. sai chi è, 4, 5, 6, mi faccio gli affari miei, 7, 8, 9, chi è? è il prossimo? Hé Hé C'est quoi